Salve a tutti carosazzi, benvenuti dopo tantissimo tempo, forse l'ultima volta che ho fatto l'ultimo video è sei mesi fa. Mi voglio scusare con voi perché ho avuto diversi problemi per portare video, anche perché lo faccio come hobby, per cui tra problemi vari, familiari, non, non ho avuto né voglia nemmeno il tempo per, per poter fare dei video ma da oggi vorrei iniziare di nuovo a portare dei contenuti e volevo iniziare oggi portando un video delle voci più alte che comunque in questo momento ascolto questa non vuole essere una classifica non voglio che voi nei commenti scriviate ah ma io avrei messo questo primo, io questo ultimo faccio una lista delle voci alte che io conosco e che a me piacciono fatemi sapere anche voi qui sotto le vostre voci alte che conoscete che così magari le ascolto pure io magari le ascoltiamo anche insieme prima di iniziare questa lista volevo anche ringraziarvi perché nonostante non, non abbia portato contenuti per quello che sono, il canale è anche cresciuto, cioè ricordo che l'ultimo video avevo 3000 e adesso 5000 sarete sicuramente persone da altre parti del mondo che però siete stati incuriositi anche dalla reazione di una persona che apparteneva ad un'altra città e questa cosa è proprio lo scopo per cui io faccio questi video perché soprattutto è per conoscerci comunque in tutto il mondo e capire un po' le voci che ci sono tra i partecipanti di questa lista c'è il nostro beniamino e conosciutissimo, molto richiesto da voi Dimash Hudenberger vi faccio vedere un estratto di un video che ha fatto lui in un concerto all'Olimpico quando aveva il titolo ecco a voi voce molto alta che ho conosciuto comunque molti anni fa questo ragazzo ha partecipato a un talent che è American Idol lo ha anche vinto e potete anche vederlo dal, dalla copertina è Adam Lambert ci vedete degli estratti con voci altissime Poi andiamo a cantanti meno conosciuti nel mondo che però alcuni conosceranno Questo ragazzo ha partecipato al, al Britain's con talent penso che lo abbia anche vinto Questa ha una voce pazzesca cioè a mio parere le sue note sono come una spada nel cuore Ed qua ecco a voi Brian Justin Come altra voce alta, questo ha vinto The Voice di non so che anno, credo la versione proprio americana e il suo nome è Jordan Smith. Faccio vedere un estratto anche del provino che mi ha fatto del Blinder Oneshi. Un'altra voce alta, che non so se conoscerete, italiana. Sto ragazzo ha visto X Factor più o meno 7-8 anni fa, penso che forse sia il più riuscito, il canale più riuscito da, da, questa, da questo talent show. Il suo nome è Marco Mengoni, che adesso ha una carriera straordinaria in Italia e soprattutto anche in Europa. E vi faccio vedere un piccolo estratto del, dell'inedito che ha fatto uscire quell'anno per quel talent. poi un'altra voce veramente potente che penso che sia sottovalutatissima di questo ragazzo che si chiama Trevin Hunt che i profini rimasi a bocca aperta cioè c'è Listen, una canzone che conosciamo tutti molto difficile cantandola proprio in tonalità femminile vi faccio vedere e ascoltare soprattutto un pezzo del suo provino. Allora, scusate il video velocissimo, mi sembrava anche carino farvi conoscere queste cose che, che io ascolto. Se volete fatemi una lista vostra di cantanti con tonalità altissime e spero che questo video sia uno dei primi della serie che magari farò, che vorrei iniziare a portare comunque dei contenuti in questa piattaforma. E ci vediamo alla prossima!